stessa dimensione solo quando in sincronia con la dimensione unica del tempo del cosiddetto qui ed ora la divisione concettuale del tempo in tre parti passato futuro e presente non ha riscontro nella realtà esiste solo astratto e filosofico ma essere in contatto con la realtà in modo immediato e diretto è senza passare per il filtro della mente fa sì che il flusso di movimento delle cose unico e indiviso senza limiti né confini e il nostro essere siano una cosa sola tutto ciò che esiste è in tal caso una cosa sola il vero modo di accorciare le distanze tra le persone è questo la nostra mente è la grande fabbricatrice di divisioni e distinzioni anche quando tutte queste separazioni non esistono esiste un rapporto con il tempo molto diverso da quello che ordinariamente sperimentiamo, un modo antichissimo, eppure per noi in un certo senso un modo nuovo di percepire la vita, di essere vita. Qui entra in gioco il nostro essere e la nostra relazione con il tempo. La dimensione unica del tempo è la dimensione dell'essere in armonia con la sua stessa natura. Rispetto al nostro abituale modo di vivere, Possiamo essere meno nella nostra mente e più nel momento cosiddetto presente. Nell'assenza cioè del tempo psicologico. Solo questo porterà unione, armonia, chiarezza sulla vera natura delle cose. Non siamo esclusivamente la dimensione fisica e mentale temporanea e limitata. Quella si dipana nel tempo come un flusso in costante cambiamento e alberga nel tempo psicologico che scaturisce di continuo dal nostro pensiero concettuale ma la mente a cui ci appoggiamo disegna dei limiti illusori su ciò che è illimitato poiché sezionare e analizzare è sia la natura che l'occupazione principale del nostro pensare la nostra mente è la creatrice di ogni distinzione concettuale o dualità dei concetti separati e contrapposti quando semplicemente siamo siamo meno distratti dalla realtà e ci accorgiamo di non essere affatto separati dall'esistenza essere meno dipendenti dalla nostra ossessione per il futuro per le scadenze dal mondo dell'ego e dai suoi attaccamenti al passato ci fa sentire più liberi più sereni e in armonia non lasciamo che la mente ci distragga dall'unica realtà dalla realtà dell'unico tempo indiviso restiamo più presenti semplicemente presenti siamo in realtà distratti da ciò che non siamo ma che crediamo di essere la mente personale fatta di un tempo soltanto privato costituisce una distrazione dalla realtà comune a tutti ci porta nel nostro mondo privato fatto di frenesia di attaccamenti, di reazioni psicologiche meccaniche lontani dalla freschezza e dalla chiarezza della mente serena e indivisa la nostra mente, nella sua naturale purezza è infatti simile a uno specchio che riflette con chiarezza nel qui ed ora l'accadere di ogni cosa dentro e intorno a noi ecco che cosa è successo storicamente tra gli uomini e il tempo il nostro intelletto non si è arreso di fronte all'impossibilità di poter concepire una dimensione infinita eppur di potersi appoggiare a qualcosa di stabile e costante, ha accettato di falsificare l'intera realtà. Ha diviso concettualmente ciò che in realtà è indiviso. Ha ipotizzato i tre tempi, quando in realtà non esiste neppure uno. Come può definirsi anche solo uno, ciò che indiviso è indiviso e senza confini? Un tempo senza confini, quello reale non può essere concepito né denominato né racchiuso in qualsivoglia numero o parola di fronte all'inspiegabile e inspiegato movimento di tutte le cose gli esseri umani hanno raffrontato il costante movimento con ipotetiche unità di misura più stabili e certe minuti, ore, anni, giorni, mesi, secoli questi punti di riferimento che abitualmente utilizziamo condizionano ogni giorno le nostre vite utili a fini pratici e elementari, ma anche in un altro contesto sono vere e proprie prigioni, causa di confusione, di sofferenza, di paura, di mancata chiarezza, di pregiudizi, di rigidità, di conflitto. Esse nascono per essere il modo per misurare il movimento e il cambiamento spontaneo di ogni cosa, per non essere sopraffatti da tanta infinità e vaghezza, ma la falsificazione della realtà ha un suo prezzo costituisce una forma di schiavitù psicologica, sottile e potente. Imparando a detronizzare il nostro pensiero, il rapporto tra noi e l'esistenza torna ad armonizzarsi, a tal punto che non c'è più alcuna separazione tra le due cose, poiché in essa non c'è nessun ieri, nessun domani, nessun oggi.